Ciao ragazzi, oggi siamo su Google Chrome, perché oggi vi imparerò a come mettere server Discord. Quindi andiamo su Discord, apriamo ehm, Discord, questo è il mio Discord, è noto, mi ragazzi lasciate un like al video, iscrivetevi e, e commentate. Quindi e... Entriamo su Discord, siamo su Discord. Ehm, e andiamo nel nostro server che vogliamo um, fare in questo caso io ne aggiungerò un, um, un, diciamo, un server così accato giusto per um, chiamerò server di Bruno Magno e qua ci do aggiungere dei bot come faccio? esistono due modi il primo modo è quello più facile ovvero andare a scegliere in un server per esempio in questo caso il mio server è su Gregorio, um, diciamo dei bot io in questo caso ho 10 bot attivi tutti in questo caso metterci i bot e clicchiamo aggiungi al server quindi ci, ci eh, metterà su questa pagina guardando metterà su questa pagina dove dovremmo aggiungere scegliere quale server mettere quindi in questo caso server tipo non voglio fare continuo um, metto queste cose va bene così fare autorizza fare il controllo che siamo esseri umani sono io un essere umano sono vivo ecco sì sono un essere umano um, sono un essere umano quindi, vai, e ci capiamo ci, um, ci mette sul sito di Probot intanto, se noi andiamo a vedere nel nostro server server di bromagno è entrato il nostro amico ProBot. Quindi e qua abbiamo. Diciamo, ogni bot ha la sua diciamo, dashboard dove è possibile vedere. E aggiungere le cose, per esempio aggiungere le, le moderazioni, tutte le cose belle. Se volete se le a, se vi piace nei commenti. E, invece la seconda cosa è andare su Google, cercare il nome del bot, quindi bot sword, lista, e poi qua scegliere i bot che vi piacciono e fare lo stesso passaggio, per esempio. Adesso se si apre il suo sito, eccolo qua. ecco io adesso scelgo un bot a caso. Um, adesso sto caricando, ci metto, sto mettendo un po' di tempo a caricare uh, quanto lagga. Tipo, um, ecco, tipo robot, vai, ci facciamo robot, prima che scegliete, propriamente in vita, se fate lo stesso, par, diciamo, lo stesso passaggio, beh, andate su il server, server di Bromagno, continua, eh, autorizza e eh, avete fatto. Ditemi quale vi è piaciuto di più, mi raccomando commentate e vi aspetto tutti sul mio um, non funziona tipo internet quindi ragazzi um... quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao